ciao sono marco sono a spasso col fedele a quattro zampi in questo posto dove normalmente ci sono poche persone ma oggi evidentemente c'è qualche cosa di particolare perché ce ne sono veramente molte di persone abbiamo fatto una bella corsa molto soddisfacente giorni fa ho accompagnato mia madre a fare una visita presso un ospedale qualcosa di routine niente di preoccupante e, salve buongiorno e, nella sala d'attesa abbiamo incontrato una persona che in pochi minuti si è molto aperto con noi. Abbiamo conversato molto piacevolmente, devo dire, veramente molto. E questa persona si è aperta moltissimo con noi. Una persona con degli occhi azzurri bellissimi, devo dire, sinceri. Fra i 75 e gli 80 anni, un sorriso veramente accogliente, i capelli curati, e malgrado i vestiti non erano magari della migliore qualità il suo atteggiamento era veramente da grande signore, una persona che ha fatto il cameriere per tutta la vita praticamente e ha amato fare questo mestiere, in pochi minuti questa persona si è aperta molto con noi, moltissimo e a un certo punto si è aperta talmente tanto che si è commossa si è voltato, ha chiesto scusa e si è fatto la sua lacrimuccia. Noi ovviamente abbiamo lasciato che, che sia, lasciato che fosse, perché ci ha donato parte del suo intimo e questo ci ha gratificato molto e noi l'abbiamo ricompensato di questa sua confidenza, di questa sua apertura verso di noi. Abbiamo conversato veramente in maniera amabile e piacevole ed è stato molto molto bello questa persona si è anche sentita molto gratificata del essersi aperta con noi questo dà eh, lo spunto a diverse riflessioni una di queste riflessioni è Salve. una di queste riflessioni è il fatto che le persone hanno bisogno di parlare pare di sì, hanno veramente bisogno di parlare e appena trovano l'occasione giusta lo fanno e si aprono veramente molto e noi questa occasione gliel'abbiamo data ed è stato piacevole. L'altra riflessione è che noi ci siamo sentiti, io sicuramente in maniera molto particolare, ci siamo sentiti molto gratificati di aver condiviso con questa persona degli attimi molto intimi e che era evidente che questa persona aveva voglia di condividere. L'ha fatto in maniera totalmente spontanea e, e, e l'ha fatto molto volentieri si vedeva che gli piaceva, si vedeva che gli è piaciuto. Quindi noi ci siamo sentiti tutti molto gratificati. In un modo o nell'altro abbiamo fatto una sorta di buona azione, se proprio così vogliamo definirla. Abbiamo fatto qualcosa di positivo, abbiamo seminato energie positive e seminare questa tipologia di energie, in un modo o nell'altro, nell'arco della giornata, nell'arco della settimana, nell'arco di un anno, nell'arco di una vita, ti ritornano. È una legge... Eh, Fisica, se vogliamo, ti ritornano queste energie positive che tu hai seminato. Non serve che tu devi conoscere per forza una persona per poter scambiare delle confidenze. Non è assolutamente necessario. A volte. Basta veramente pochissimo lasciare la porta leggermente aperta per far vedere alla persona che, se vuole, può passare. Ha l'accesso e la via è libera. E se la persona voglia di farlo, lo farà. E se lo fa, ti sta dando un pezzo di sé. Se, se, se ti dà un pezzo di sé, devi essere grato, o grata, ovviamente, perché ti sta dando una parte intima di sé. Condividendola va ad arricchire la parte che la riceve, questa, diciamo la parte che riceve le sue eh, diciamo esternazioni e si arricchisce anche lui perché un po' si alleggerisce, si carica di positività riflessa eh, da parte di chi ascolta. Questi sono i significati che ne ho tratto io da questa conversazione, è stato veramente molto molto piacevole, eh, ti invito a farlo, ti invito a provare, a lasciare che le persone si aprano con te, se si aprono vuol dire che anche tu in un modo o nell'altro sei ben predisposto o sei capace in ogni caso di far aprire queste persone, il che significa che dentro qualcosa di buono ce l'hai ed è la dimostrazione che dai a te stesso o te stessa. Detto questo io continuo la passeggiata col fedele amico a quattro zampe che ormai volge al termine e per fortuna in questo momento siamo all'ombra. Non mi resta che salutarti con un abbraccio. Ciao. Salute ragazzi.